Ciao a tutti, sono Giulia Di Sottosopra, siamo in compagnia del professore Andrea Zoc, il professore insegna Filosofia Morale e Antropologia Filosofica presso l'Università degli Studi di Milano, si è occupato di due monografie di economia, la prima nel 2006 sulla genesi storica e gli effetti della pratica monetaria e recentemente sul liberalismo come paradigma politico-economico dominante. I suoi interventi pubblici vengono spesso ripresi da siti influenti come l'Antidiplomatico, ha contribuito episodicamente per l'Espresso e fa parte del direttivo di Nuova Direzione. Oggi è con noi per presentarci il suo ultimo libro, Critica della Regione Liberale. Grazie, professore. Inizierei. Grazie Inizierei con la prima domanda. Nel suo libro si critica la ragione liberale ma il liberalismo è una corrente di pensiero che storicamente ha avuto molte diverse declinazioni, non sempre compatibili tra loro. Nel primo capitolo lei individua alcune tendenze di lungo periodo che preparano il terreno per la diffusione del liberalismo cioè l'alfabetizzazione, la stampa e la diffusione degli scambi di tipo monetario. In che modo a suo avviso questi fattori contribuiscono a definire questo modo di pensare? Allora, beh, sì, allora la, la, la questione per riuscire a dare una risposta ehm, accettabile, anche nella cornice diciamo divulgativa eh, presente a questa bella domanda, eh, bisogna fare probabilmente un passo indietro. Eh, il, il lavoro, così come io l'ho inteso, appunto la critica della ragione liberale, potrebbe essere chiamata anche semplicemente eh, critica della ragione moderna, nel senso che ehm, diversamente da da quello che si potrebbe credere e la ragione liberale così come io cerco di individuarla non è una teoria particolare cioè non è una teoria in qualche modo assimilabile al marxismo al buddismo al cristianesimo o eh, qualunque diciamo più o meno eh, valida o corrente teoria eh, strutturata di solito le teorie hanno un teorizzatore Un'ortodossia, una scuola diciamo con una certa omogeneità e diramazioni, di solito eterodosse, ad esempio il marxismo ha una struttura del genere. E il liberalismo, in realtà, è una categoria a posteriori, cioè una categoria che eh, viene introdotta ai, ai primi dell'Ottocento per, per così dire, eh, scoprire retrospettivamente che cosa era già successo. Quindi, in verità, si tratta di un approccio eminentemente di filosofia della storia, in cui l'idea quindi non è tanto quella di mirare ad una eh, particolare teoria e poi smontarla o rimontarla o confutarla, ma mostrare perché necessità storiche, quello che cerco di identificare come ragione liberale, si è imposto e quindi partendo immediatamente dal, dall'idea che non si tratta di una sorta di un errore, un, una, un accidente, eh, una bizzarria, qualcuno eh, ha sbagliato un calcolo, non c'è nulla di accidentale, ci sono delle ragioni storicamente solidissime per l'imporsi iniziale della ragione liberale nella forma specificamente del liberalismo classico e poi. Ci sono, eh, questo come dire parte ovviamente della tesi, ci sono delle ragioni altrettanto specifiche per cui quel tipo di processo storico con la sua giustificazione teorica e con il suo braccio operativo che è eminentemente economico, diciamo quello che chiamiamo capitalismo, eh, perché queste strutture hanno per così dire perso tutto quello, eh, perso la spinta che li giustificava ad esistere. E in questo senso l'idea che io cerco in qualche modo di, di argomentare è tutta costruita a partire da un processo a posteriori e un processo ritroso. Io parto da quello che è come dire, il frutto chiaramente identificabile come frutto principale della ragione liberale, cioè la rivoluzione industriale inglese, presa come esempio, come situazione in cui una serie di processi di lunghissimo periodo vengono, a, per così dire, al pettine, si concentrano, convergono e sfociano in quella che è una svolta per tutto l'Occidente, poi per tutto, il per tutto il mondo, e vado a vedere per che ragioni, cosa in qualche modo, quali, quali eh, percorsi di lungo periodo, di lunghissimo periodo, di duemila anni e, e passa, conducono, per così dire, a quel tipo di esito. Questo per, ehm, per dire che ehm, l'obiezione principale che si potrebbe fare, che amici liberali, eh, quantomeno prima di aver letto il libro, mi ponevano, e, è legata al fatto che all'interno della cosiddetta teoria liberale troviamo veramente di tutto. Cioè, mh, praticamente non c'è autore che non possa essere in qualche misura detto eh, liberale dai, negli ultimi tre secoli. Gli unici che non sono liberali sono quelli che si dichiarano esplicitamente antiliberali, come dire in maniera proprio eh, vocale ed esplicita, e, ma altrimenti in qualche modo è quasi appunto un nome per la modernità. E, solo che questo in realtà traveste, copre le caratteristiche peculiari di quello che è successo, cioè sembra che si tratti per così dire di un orizzonte onnicomprensivo, come se l'unico mondo possibile sia il mondo che è emerso negli ultimi tre secoli con le sue caratteristiche, mentre in realtà qualcosa di essenziale si è, come sempre accade nella storia, è andato perduto. Ma quello che è peggio, qualcosa di essenziale sta gradatamente erodendosi. Quindi il non so, non so quanto tempo uh, possiamo dedicare per ogni punto perché ovviamente potrei, <ride> mi piacerebbe <ride> eh, espandermi uh, ad libitum sul punto, ma in ogni caso il, il, il punto essenziale da comprendere è che eh, all'interno de, de, de, degli autori liberali noi troviamo veramente di tutto, possiamo trovare Keynes eh, e Nozick, possiamo trovare Hayek, possiamo trovare Rawls, eh, Spinoza e Hume, eh, Benedetto Croce e eh, Herbert Spencer, autori che le, letteralmente non hanno nulla a che vedere da quasi nessun punto di vista. Quindi il, il vero problema è che se noi ci limitiamo a dire, oh ma tu sei antiliberale, allora cosa sei? Sei per l'ancien regime, perché di fatto è l'unica cosa che hanno in comune tutti questi autori, e che non aderiscono al paradigma eh, delle, eh, del potere per eredità di sangue legato al, all'idea dell'ancien regime, diciamo, dei modelli sociali che precedono il XVII secolo, in sostanza. E, però questo non è il punto essenziale. Cioè, il punto essenziale per me è cercare di capire lo specifico di questo uh, processo storico che, che, che viene identificato come ragione liberale, che non comprende tutto quello che... Va sotto il nome di liberalismo, ma un nucleo specifico identificato anche con determinati autori, determinati punti di riferimento. Diciamo. Non so se, passo la palla a lei se poi vogliamo approfondire. Eh, lei afferma che i cosiddetti padri del liberalismo contribuiscono solo a legittimare un atteggiamento già esistente, traccia un percorso ideale che va da Ox e passa per Locke e trova compimento in Smith, tutti gli autori inglesi, come mai proprio loro? Mm. Sì, e, e, e, e, questo diciamo, è esattamente il completamento della de, de, de, de la, de la domanda, e, um, gli autori in particolare appunto, Hobbes, Locke e Adam Smith sono dal punto di vista diciamo, della notorietà, sono probabilmente, eh, anzi direi sicuramente i più eh, autorevoli le, le figure più autorevoli che possiamo associare a quello che va su sotto il nome di liberalismo classico e il liberalismo classico è quel, eh, quello snodo che nell'arco di un secolo essenzialmente in area anglosassone, nell'area dell'isola britannica, eh, enuclea alcuni principi eh, fondamentali e di fatto rivoluzionari. Eh, il primo la, viene in, si, ad imporsi l'idea di libertà come libertà negativa, che per noi è il conc nostro concetto un concetto prevalente di libertà, ma è una, una eh, novità storica assoluta. La libertà degli antichi, la libertà di cui parla, eh, parlano i greci, la libertà, è sempre una libertà vista come partecipazione alla, eh, alla dimensione eh, sociale, come piena partecipazione al proprio nucleo eh, d'appartenenza. È qualcosa che non ha quasi nulla a che vedere, con l'idea è che io sono libero in quanto faccio legittimamente parte della classe dei liberi, cioè del ceto che ha il diritto di parlare, di esprimersi, di partecipare e di dare il suo contributo alla società. Eh, quel modello che oggi spesso viene chiamato come um, sulla base di Machiavelli e di altri come libertà repubblicana, viene spesso nominato con questo termine o libertà positiva sulla base di, della distinzione tra libertà negativa e positiva, è cancellato sostanzialmente dall'idea di libertà negativa l'idea di libertà negativa viene fuori come l'idea per cui eh, io sono libero se semplicemente non c'è nulla che interferisce con quello che voglio fare quindi è una libertà che identifica una sfera esclusivamente individuale come il luogo della libertà e questa è una posizione che si trova eh, chiaramente eh, espressa nella concezione di libertà di Hobbes, in cui in Hobbes eh, il, il, la, la questione interessante è che la, non c'è bisogno, Hobbes concepisce la libertà, la libertà politica, in una cornice che per lui è completamente deterministica, lui non fa questione di libertà metafisica, del fatto di poter eh, realmente essere liberi in un senso eh, diciamo, ontologicamente pesante. Il punto essenziale è che io sono libero se sono un corpo che può muoversi senza avere opposizione. Che sia un corpo, un meccanico, un animale, un essere umano, eh, un santo, non ha nessuna importanza. Il punto essenziale è che non ci sono elementi che interferiscano. Questa concezione di libertà è una concezione che appunto, è radicalmente nuova e ehm, si associa ad altre, diciamo altre due nozioni, la nozione di proprietà, essenzialmente la nozione di società come eh, scambio, la società come eh, una dimensione di socialità asociale, come, si, come dicono sia Adam Smith sia Immanuel eh, Kant a, a pochi anni di distanza. E la nuova concezione di società è una società in cui esistono solo degli individui e questi individui interagiscono, cioè la loro dimensione è propriamente sociale e la dimensione in cui scambiano, qualcosa, qualunque cosa, per eh, ottenere benefici propri. Quindi è una situazione in cui l'individuo autointeressato interagisce con gli altri semplicemente perché ha, eh, come dire, eh, ottiene appunto dei benefici personali da questa relazione, ma non c'è nulla di esterno all'individuo che esiste per dire l'idea del... del eh, Pensiamo alla moderna sociologia o alla teoria moderna del linguaggio. Il linguaggio è un'entità che non appartiene a nessun individuo. E è un concetto che però è in qualche modo assurdo da punto di vista, dal punto di vista liberale classico. Nel senso che è qualcosa che può esistere nella totalità solo se appartiene a ciascun singolo individuo. E quindi la società è la sommatoria delle istanze degli individui. Tutte le dimensioni che in qualche modo sono trasversali, sono allotri, estranee, eh, scarsamente riconoscibili o proprio non riconosciute. In sostanza, i, i concetti fondamentali di appunto, libertà negativa, proprietà, che è l'argomento fondamentale di Locke, e l'idea di società come scambio ehm, autointeressato tra individui, sono i tre concetti. Portanti che caratterizzano l'essenza del liberalismo classico e sono i, esattamente i concetti che poi conducono alla eh, trasformazione nella seconda metà dell'Ottocento della, diciamo del, della temperie culturale liberale nel, eh, nell'economia neoclassica cioè una, una vera e propria eh, presa di potere per così dire di una disciplina scientifica da parte di una teoria politica questo è in certo senso quello che accade con la nascita dell'economia moderna. Nel suo libro pone l'accento sulle conseguenze per l'individuo e sostiene che il liberalismo promuove atteggiamenti che hanno un effetto negativo sulla psiche e sulle capacità delle persone di relazionarsi. Quali sono questi effetti perché ritiene che siano imputabili proprio la ragione liberale e non soltanto il capitalismo? Mm. Sì, questa è una domanda complicata, nel senso che il um gli effetti e diciamo l'impatto complessivo di disgregazione eh, sia sul soggetto e sia sulla società nel suo complesso, sia sulle strutture con il tessuto connettivo di ordine eh, etico, regolamentale, le, le regole tacite all'interno della società, tutte queste strutture vengono a disgregarsi eh, progressivamente attraverso e nella cornice della, della ragione liberale e simultaneamente nella cornice dell'esplicarsi del, eh, del capitalismo cioè di fatto le due cose sono eh, come dire il recto e il verso la ragione liberale e il capitalismo della medesima entità eh, il, la ragione liberale è per così dire il volto eh, ideologico o il volto coscienziale culturale che dal punto di vista strutturale organizzativo il capitalismo è dal punto di vista delle eh, operazioni e della, della, della forma del, della, adottata per eh, la, diciamo, il modello produttivo complessivo le due cose stanno però sì come dire non sono minimamente distaccabili in quest'ottica il eh, Diciamo Per, per riuscire a, ad articolare, provo fare un paio di esempi perché è difficile farlo in termini eh, senza minimamente eh, precisare eh, qual è il punto di, di fondo. Pensiamo al, ad alcune caratteristiche fondamentali proprio della regione liberale, ad esempio nell'impianto nell della regione liberale c'è eh, l'idea di una Ehm, di un fondamentale soggettivismo del valore, quindi l'idea di fondo è se qualcosa ha valore appartiene alla dimensione del soggetto individuale e non ha alcuna dimensione di validità oggettiva esterna universalizzabile, non c'è contendibilità oggettiva universale del valore, il valore è quello che io sento in interiore omine, basta, quindi è ridotto a una dimensione di eh, eh, individualità senziente. Questa è la dimensione di ciò che ha valore e simultaneamente la libertà e la libertà negativa di cui abbiamo parlato. La combinazione di queste due tesi fondamentali, quindi eh, soggettivismo del valore e eh, negativi, eh, diciamo, carattere negativo della libertà, conduce immediatamente a eh, una tesi fondamentale per i prossimi, per successivi secoli, ovvero l'idea che la teoria che parla degli, delle relazioni, di interesse, di scambio interessato tra individui cioè la teoria economica non ha bisogno di essere eh, co né combinata né tantomeno subordinata ad una teoria etica tutta la storia precedente pensiamo al, ovviamente al medioevo assume che per così dire quello che va sotto di economia deve essere in qualche misura eh, subordinata ad una visione più generale ad una visione di società ad una visione di etica eh, qui nel momento in cui si sancisce che non c'è una, una dimensione di contendibilità del valore che, sia, che vada al di là degli individui tutto ciò che conta è come gli individui si relazionano de facto gli uni con gli altri nello scambio empirico non c'è nessuna come dire, clausola in cui noi potremmo eh, sovraintendere e dichiarare che gli scambi dovrebbero avvenire così piuttosto che altrimenti una, qualunque tesi che assume una cosa del genere assume l'obiettività del valore, cioè assume che ci sono valori obiettivi rispetto ai quali noi possiamo giudicare quali scambi sono buoni, quali cattivi, quali tipi di esito sono, sono raccomandabili o meno, entriamo a sindacare nel merito dello scambio. Naturalmente noi nel mondo contemporaneo lo continuiamo a fare e se non lo facessimo... Di fatto, eh, cioè se, se, se la ragione liberale si fosse imposta al 100% e completamente, integralmente, il nostro mondo sarebbe bello e collassato da tempo. Il punto è che tutte queste componenti sono, fanno, eh, le componenti, diciamo, residuali, la, le moralità residuali dei secoli passati, fanno da resistenza e in qualche modo eh, consentono alle istanze della eh, della ragione liberale di continuare nel suo processo di erosione una, una teoria in cui l'economico fosse totalmente e realmente autonomo e indipendente rispetto eh, al politico e all'etico no? in questo senso eh, sarebbe una teoria in cui eh, che, che è stata mh, pro, proposta da ad esempio von Hayek ed altri una visione in cui l'intero sistema delle relazioni umane è concepito come un mercato autoregolante, sì. non esistono regole sovraordinate, tutto è un, un sistema spontaneo di, che genera dal suo interno delle eh, regole momentanee che vengono superate, tutto avviene sul piano della negoziazione individuale. Un sistema del genere è un sistema che dimostrabilmente, bisogna fare un percorso che non possiamo provare a farci, collassa su se stesso, eh, il caso emblematico che di solito si discute a questo proposito, è quello dei, dei cosiddetti free rider, eh, il free rider è un soggetto che eh, il termine, come noto, deriva dal eh, soggetto che non, non paga il biglietto sull'autobus. Eh, cosa fa questo? È un soggetto che di fatto utilizza il fatto che gli altri paghino il biglietto per estrarre dal rispetto altrui delle regole un vantaggio personale cioè se, se tutti non pagassero il biglietto non ci sarebbe il servizio pubblico se eh, però soltanto io non pago il biglietto e gli altri lo pagano allora io riesco come dire, a ottimizzare la mia personale posizione quindi attraverso lo, lo, lo, il rispetto altrui delle regole massimizzo la mia personale eh, diciamo collocazione economica Ovviamente nel momento in cui tutti cominciano ad aderire a questo paradigma, che è il paradigma previsto dalla teoria dell'homo economicus, cioè, nel momento in cui assumiamo un uomo che persegua esclusivamente il proprio interesse nella, nella maniera più eh, costante, quello che deve accadere è che, dovrà, che cercherà sempre di operare questo, questa sottrazione, questo sottrarsi rispetto alle regole comuni per creare una eh, condizioni di favore personale, ma naturalmente quando questo diviene una situazione estesa l'intero sistema degli scambi collassa e quindi di fatto si ha un dann danno generalizzato. Eh, un, un, un, il caso del freerider è un caso molto studiato in cui si vede precisamente come la modellizzazione eh, che, che dovrebbe essere prevista dalla ragione liberale, cioè una modellizzazione fatta sulla base di appunto soggetti che non hanno eh, valori universali che eh, esistono soltanto in una dimensione individuale, che, eh, la cui libertà è esclusivamente libertà negativa, eccetera, è un, un modello sociale che di fatto tende a un più o meno rapido collasso. Eh, mi fermo qui perché eh, poi <ride> no, non, so, non so esattamente come dovremmo svolgere avanti la, dal punto di vista de dei tempi. Lei sostiene che per una il liberalismo abbia avuto una funzione emancipatrice rispetto alle dittature o agli stati regime. Come mai ritiene che oggi quella funzione sia andata persa? Sì, eh, è un, eh, questa è la, la, la, la questione che cercavo di toccare all'inizio, cioè il, il, eh, nel momento in cui la, la ragione liberale si impone, si impone non perché ha delle, delle virtù eh, teoriche particolarmente brillanti in realtà se noi andiamo con un po' di malizia a vedere la qualità delle, ehm, delle argomentazioni e delle ragioni principali le più importanti ehm, promosse dalla, da, da, dalla ragione liberale agli inizi un, un caso per tutti il caso forse di maggior successo l'idea di diritto naturale individuale l'idea di diritto naturale individuale è qualcosa che è dimostrabilmente indimostrabile cioè qualcosa che non può essere in nessun modo, io sfido chiunque a singolar attenzione, a trovare degli argomenti in cui noi possiamo dire che un individuo nel momento in cui viene come dire, al mondo, nasce, eh, possiede, anche se nascesse da solo su un'isola deserta come Robinson e non incontrasse mai nessun altro, possiede dei diritti innati. Questo ovviamente è una finzione giuridica, una finzione che potrà essere molto utile, ma è appunto una finzione e quindi una finzione sociale, cioè noi all'interno della nostra comunità o della società a cui apparteniamo possiamo ritenere che sia utile attribuire eh, alla nascita dei diritti. Questa è un'operazione che ha, come dire, che ha, può avere degli, delle, delle ottime ragioni, ma ovviamente questa è una, eh, come dire, un'argomentazione che salta proprio il punto fondamentale, cioè l'idea che il diritto inerisca all'individuo in quanto individuo naturale. Ora, questo è un argomento che però è fondamentale nel, nel, nel promuovere la, la capacità rivoluzionaria della regione libera agli inizi. In particolare, ad esempio, è l'argomento che consente di eh, fare un salto di lato rispetto alla tradizione legale consolidata Precedente, la tradizione legittimista, la tradizione che permetteva soltanto agli, eh, agli eredi legittimi di una casata di detenere determinate posizioni eh, apicali di potere. E quindi, eh, come si faceva, come si poteva scalzare un, un modello così solido, un modello plurimillenario di potere legato a tradizioni consolidate? Il, il liberalismo, per così dire, immagina un sistema che consente di fare un salto di lato. Dice, guarda che non, il, i tuoi diritti non sono conferiti dal re, sono conferiti semplicemente dal fatto che tu sei nato, sei uomo, in quanto tale non ha importanza che ci sia il re, l'imperatore, il papa, li hai già. Ovviamente nel momento in cui io mi convinco di questo, o per così dire, letteralmente tagliato le gambe al sistema precedente dal punto di vista teorico non, non, eh, ho sollevato eh, ho mostrato per così dire che re nudo non, non, ho tolto ogni legittimazione alle forme tradizionali di, di, di distribuzione del potere è una mossa rivoluzionaria e funziona perché non per la bontà del, teorica delle ragioni che è scadente ma per il fatto che in quel momento cioè a metà del XVII secolo, quella situazione comincia a profilarsi come una situazione in cui ci sono ceti, ci sono gruppi che stanno acquisendo potere, che non hanno potere politico, ma che hanno un crescente potere economico. La borghesia nascente, avrebbe detto Marx un po', un po dopo, un due secoli dopo, e, e questa borghesia nascente è quel ceto a cui questo tipo di argomentazioni fa gioco e che si fa promotrice di queste, di queste ragioni di fatto il, la rivoluzione industriale viene preparata sul piano teorico per oltre, eh, oltre un secolo attraverso il maturare della ragione liberale e naturalmente la stessa cosa può essere detta con piccole variazioni per la rivoluzione francese quindi in sostanza la, la, eh, se la domanda era appunto la funzione emancipatrice la funzione emancipatrice all'inizio è una funzione fondamentale è una funzione perché c'è una eh, crescente necessità legata a gruppi che stanno acquisendo un ruolo fondamentale nelle, nelle, nelle società occidentali moderne che hanno bisogno di un riconoscimento che prima non avevano. La ragione liberale gli, gli dà le armi teoriche per ottenere questa, eh, questo nuovo posizionamento come ceto e come individui. Il problema è che Gradatamente, tutta una serie di eh, situazioni che eh, nascono come contestazione del modello precedente, la, la, il liberalismo nasce essenzialmente come teoria contro, è una teoria eh, originariamente, rivoluzionaria, originariamente rivoluzionaria, una teoria che contrasta a come suo obiettivo l'anziano regime, ma non soltanto nella sua forma diciamo, archetipica, ma tutte le modalità anche di distribuzione di autorevolezza, di riconoscimento sociale tipiche del modello precedente. E una dopo l'altra le rode e le comincia ad abbattere. Questo è come dire l'epoca d'oro della, uh, della ragione liberale. Quell'epoca in cui, per così dire, in cui nasce lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto, il rule of law, è la situazione in cui ciò che governa è la legge e non l'individuo. La legge e non il monarca e la legge ad essere il vero come dire dominus ciò che governa davvero eh, l'idea di sovranità popolare nasce in questo momento l'idea che quindi non è il sovrano individuale ma la sovranità e siamo noi tutti che deteniamo il potere sono dei passaggi fondamentali che oggi sono in buona sostanza quasi ovunque non ovunque ma nella sta grande parte del mondo sono acquisiti e questo è un bene il punto cruciale da comprendere, ma ci, come dire, dovrebbe, dovremmo fare un, un percorso un po' lungo, è che a partire sostanzialmente dalla seconda metà dell'Ottocento, e nell'ultimissima fase dell'Ottocento, una serie di processi eh, immanenti che caratterizzano la ragione liberale, che sono iscritti nelle sue premesse, cominciano a mostrare eh, la corda, cominciano a mostrare una serie di crepe fondamentali. Eh, le due, i due grandi processi in cui queste due crepe si sono esibite sono le due, cosiddette, le due grandi globalizzazioni la globalizzazione di fine ottocento che è la globalizzazione che conduce, che, che, che ha luogo nella forma di imperialismo e che conduce alla prima guerra mondiale e la, globa, la seconda globalizzazione la globalizzazione all'interno della quale almeno fino, a, fino al coronavirus diciamo, adesso stiamo a vedere, ma eravamo mani e piedi e quel tipo quella globalizzazione che parte sostanzialmente a fine anni 60, i primi anni 70, con l'uscita dei trattati degli accordi di Bretton Woods, e in cui eh, abbiamo un, un, come dire, un nuovo sistema di eh, distribuzione mondiale a questo, a questo punto, non più sotto la globalizzazione di fine Ottocento aveva come dominus ancora la vecchia Inghilterra, che era l'unica grande potenza marinara che in qualche modo gestiva le, le rotte commerciali e riusciva. E, e la, la Prima Guerra Mondiale essenzialmente è, è il tentativo di altri paesi di contestare questa, questa, questo dominio eh, incontrastato in contrastato, eh, sul commercio mondiale eh, che dal punto di vista militare e organizzativo aveva l'Inghilterra grazie al suo impero. E, la situazione che si sta verificando oggi è invece molto differente, eh, ma dal punto di vista delle dinamiche interne al capitale e alle ragioni sociali, le analogie sono invece fortissime. Si tratta di processi che hanno sono fornaci che hanno costantemente bisogno di crescere su se stesse per espandersi infinitamente. E questa, questo è il punto essenziale. Cioè la, la, se c'è una cosa che caratterizza eh, la faccio breve che poi così se no mi, mi bacchetta eh, se c'è una cosa che caratterizza la, la, eh, la ragione liberale in un senso come dire metafisico profondo è che eh, la, è caratterizzata dall'assoluta mancanza di limite e la, la, la forma spirituale e credo l'unica forma spirituale eh, mai esistita che predica e in qualche modo incarna costantemente l'idea che non vi sia alcun limite e che nulla debba, ave debba avere limite. Questa idea della eh, mancanza di limite è parte non solo dell'apparato del, della, del, dell ideologico, tutte le idee di progresso, di trasgressione, di eh, superamento, di abbattimento delle regole, eh, tutte nozioni che in incontrano modo fanno parte del, della, del folklore diciamo liberale, sono applicazioni di quel modello in cui la libertà è semplicemente l'aprire eh, di possibilità e non il dirigersi da nessuna parte. I due modelli sono chiaramente contrapposti, cioè, un modello è il modello in cui io cerco di fare qualcosa, cerco di realizzare la società buona cerco di realizzare le, la comunità eh, santa, cerco di realizzare il regno di Dio in terra o di Buddha o, o qualunque eh, diciamo, teoria che come dire, ha un'idea di che cosa è bene e cerca in qualche modo di, di strutturare le forme relazionali intorno ad un'idea di bene. Eh, L'idea liberale è assolutamente strana a questo. L'idea è semplicemente che io ho la necessità di costantemente eh, crescere, espandermi, acquisire forza perché motivo? perché ho bisogno di acquisire forza per ottenere ulteriore forza è il meccanismo del capitale il capitale è, capita è la capacità di potere d'acquisto diciamo. il potere d'acquisto un, po un potere definitorio che eh, ha bisogno di entrare in un ciclo produttivo per uscirne a cresciuto perché ne ha bisogno di più? ma mh, non c'è nessuna ragione ne ho bisogno di più perché poi il successivo ciclo produttivo ne avrò bisogno di ancora di più quindi è un, è un sistema fatto, la cui essenza è la mancanza di limite, e questo ha diciamo delle. strutturalmente, in un mondo costituito da organismi viventi e da eh, equilibri di varia natura, eh, è un sistema che in ultima istanza è necessariamente dirompente, e necessariamente distruttivo. A vita, la crisi che stiamo vivendo è anche della liberale? erano alternative storicamente fondate e quindi se, se, se ci sono de, se, se, la, la questione delle alternative rispetto al um, modello liberale è una questione de, davvero troppo, troppo complicata per proverla, poterla anche impostare ehm, io credo che il punto, il punto chiave eh, sia capire che, eh, quali sono i punti di rottura del sistema eh, qui ed ora, oggi nella situazione attuale eh, la metafora che io provo ad usare è quella eh, di un diciamo il, il mondo implementato dalla ragione liberale che è il mondo capitalistico è come un uh, motore potentissimo e che, la cui crescita di potenza è costante che tuttavia è privo sia di un volante che di un freno quindi un motore che, che cresce costantemente di potenze e di velocità e nel crescere cerca costantemente di crescere ulteriormente, ma non ha alcuna direzione e soprattutto, soprattutto non ha la, né la capacità né le motivazioni teoriche per esercitare un freno. La questione del freno è fondamentale, lo, lo prendo con un solo esempio che è forse quello più... più, più eh, più evidente. Eh, eh, pensiamo alla, alla questione ambientale. La questione ambientale è eh, una questione eminentemente caratteristica del, eh, della ragione liberale del, del capitalismo. Questo naturalmente anticipo eventuali obiezioni, non significa che eh, governi che, che si dicano non eh, o che si dichiarino non liberali o non capitalistici non possono fare danni ambientali eh, drammatici ovviamente lo possono fare e lo hanno fatto ma non è questo il punto il punto è che eh, un modello di sviluppo di tipo capitalistico ha un limite specifico il fatto di non poter dichiarare che eh, supponiamo per i prossimi 50 anni l'economia mondiale non deve crescere. Perché? È perché stiamo, non so, distruggendo il pianeta, perché eh, prendiamo, come dire, eh, sul serio per una volta le, le discussioni sul riscaldamento globale, se quello è un argomento condiviso, ne deriva immediatamente, automaticamente, che noi dobbiamo arrestare, al minimo arrestare la crescita e poi magari nel tempo troveremo delle soluzioni, delle soluzioni che, eh, rispetto alle quali l'impatto generale della crescita, eh, diciamo, di, di tutte le varie forme di crescita, di produzione, trasformazione e di scarto, produrranno meno danni e magari ci sarà una, una nuova epoca in cui potremo crescere di nuovo. Ma quello che è chiarissimo è che al momento la situazione è fuori controllo. Il punto è che questo è un argomento che rimane ed è destinato a rimanere sulla carta dal punto di vista teorico fino a quando le premesse della ragione Liberale non sono eh, tolte dal banco, perché le premesse della ragione Liberale non ammettono che si possa in qualche modo arrestare il processo di autosuperamento, perché per arrestarlo bisognerebbe dichiarare che ci sono dei valori condivisi rispetto ai quali noi subordiniamo i processi, ad esempio i processi economici. Vanno subordinati, ma questo è esattamente quello che viene, dal punto di vista teorico, strutturalmente rifiutato. Eh, possiamo darci una pacca sulla spalla e dire ma no ma certo siamo tutti ecologisti, ci piace la passeggiata al parco, però poi fondamentalmente dal punto di vista della egemonia culturale, politica, etica mondiale, questa cosa è destinata a rimanere sulla carta fino a, quando, fino a quando non viene minata esattamente la sua base ideologica. E La sua base ideologica è precisamente quello che chiamo la ragione liberale. Va bene, la ringraziamo per il suo intervento. Ah, va bene, grazie a voi, grazie a lei. Buona giornata.